si è sempre integrata nel territorio. Noi lavoriamo per il territorio, sul territorio e abbiamo come motto servire al di sopra di ogni interesse personale. Facciamo opinione, siamo soprattutto un club di opinione che cerchiamo con le nostre idee e con i nostri soci di creare opinioni nella città, di promuovere iniziative. C'è da dire che il Rotary dobbiamo un momento suddividere su quello che facciamo a livello cittadino e su quello che facciamo a livello internazionale, nazionale ed internazionale, perché il Rotary è costituito nel mondo da circa 1.200.000 soci. Tenga presente che è diffuso in tutto il mondo e abbiamo un organismo che è il Rotary Internazionale che ci permette di creare dei progetti che fanno rete. La Polio Plus è uno dei progetti nostri più importanti con cui abbiamo eradicato la polio dal, quasi dal mondo, sono rimasti pochi focolai. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo due progetti a livello internazionale a cui tengo in modo particolare. Allora, diciamo abbiamo a Guru, in Uganda, insieme all'Università di Napoli, aiutato a crescere e a creare un'altra facoltà di medicina, dove... Abbiamo anche aiutato a costruire degli ambulatori e i primi laureati dell'Università di Gulu sono stati ospiti a Salerno. Poi, recentemente, abbiamo un altro programma di respiro internazionale che è stato quello di aiutare i ragazzi della comunità Emmanuel, delle dipendenze che sopraeboli, dove abbiamo, cre abbiamo, abbiamo creato le basi per dare loro un lavoro autonomo. Acquistando delle piante, acquistando dei macchinari per produrre olio, oltretutto creando un sistema a biomasse per permettergli riscaldamento, energia a costo zero. Sono programmi triennali che si sono potuti sviluppare grazie al Rotary Internazionale dove abbiamo avuto dei grossi finanziamenti perché chiaramente sono delle delle spese che noi da solo non potremmo supportare perché tutto quello che noi facciamo è, è dato dalle, dai nostri contributi o dalle sponsorizzazioni. E' da ricordare che non tutti sanno che il Rotary ha un seggio permanente all'ONU. Questa è una cosa a cui tenevo dire, mi dica tutto. nulla di particolare. Nulla di particolare esatto, eh, diciamo il volume che è stato curato eh, dal nostro past Vittorio Salemme è un volume che racconta un po' la nostra, i nostri 70 anni Tenete presente che poi la storia del Rotary si intreccia molto con quella della, della città per esempio il nostro primo presidente è stato Prudente bene che è stato praticamente un industriale moliero poi abbiamo avuto Primo Baratta, Michele Scozia. Mario Parrilli, la di è la storia di Salerno, qui si interisce con la storia del club storico di Salerno in roto nel 1949. Poi per quanto riguarda gli altri progetti ne abbiamo fatti tanti, tantissimi, posso ricordare, ecco per esempio quest'anno sotto il mio anno, Permettetemi, abbiamo, abbiamo, messo, abbiamo eh, donato a Salerno la, una targa commemorativa del Polo Manfredi che era presente nell'abside del, del, del Duomo, dove praticamente si ricorda eh, la costruzione del molo, del molo Manfredi da parte di Giovanni da Procida, l'aiuto di Giovanni da Procida. Vorremmo dare un impulso alla Fiera di San Matteo, antica fiera salernitana, poi abbiamo fatto tanti progetti come campi, campi di calcio per i meno ambienti, la Mensa dei poveri, eh, a cui normalmente doniamo attraverso un progetto di recupero eh, di cibi, eccetera, tantissimo. Oppure la Pia Casa di Ricovero, dove svolgiamo tantissime attività, ma questo per dire le cose un po' più così. Poi ogni presidente chiaramente si è contraddistinto, e nel libro in questi 70 anni troverete tutti i progetti che il Rotary di San. Salerno ha fatto per la città. L'amministrazione comunale di Salerno guarda con attenzione e con interesse a un evento importante. I 70 anni del Rotary Club Salerno per un'associazione di servizio come il Rotary, famosa in tutto il mondo, è un risultato importante. Per l'amministrazione sapere di avere accanto associazioni che eh, monitorano la città continuamente, guardano ad essa con interesse e provano anche a integrare servizi, funzioni dell'amministrazione, e un conforto. Auguri a Rotary per lunghi anni ancora con l'amministrazione. Ho avuto questa opportunità di cui sono grado al Presidente per avermi incaricato di questo lavoro e d'altra parte in qualche maniera diciamo, forse potevo farlo soltanto io perché io sono anche diciamo, il responsabile dell'archivio del Rotary Club Salerno e che il nostro club ha il privilegio, eh, è uno dei pochi in Italia, ad avere un archivio del, proprio, del materiale prodotto nel corso di tutti gli anni e quindi eh, attingendo a questo materiale ho potuto ricostruire tutte le vicende, tutte le fasi precedenti di questi 70 anni di storia. È difficile dirlo, è chiaro, però qual è stata questa, la mission più importante di questi 70 anni? Una su tutte. Beh, diciamo che quello di essere presente nella comunità e locale e provinciale e, e quindi testimoniando attraverso diciamo così, la, la, la propria partecipazione eh, a, a tanti episodi di solidarietà, che è, quello, insomma, è una delle, che è una delle attività che contraddistingue il Rotary in tutto il mondo.